e che sul mio blog www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. La settimana scorsa mi è arrivato sotto il video della Dea Perfetta un commento lasciato da pitbull-lab82 che chiedeva, e leggo, ma le diete low carb non vanno bene? Non dico che etogenica proprio, ma con pochi complessi e più verdure, grassi e proteine. E ho risposto al commento, ma credo che il discorso possa essere sviluppato di più eh, di quanto io abbia fatto in un paio di righe di risposta. Prima di tutto, credo che si potrebbe rispondere pensando a una domanda un po' più ampia di così, ovvero esistono decine di diete diverse. Perché dovrei sceglierne una invece che un'altra? Eh, posso pensare alla chetogenica, alla low carb, alla vegana, non importa. La risposta in fondo è abbastanza generale. La prima cosa che mi viene in mente è che quello che faccio io come nutrizionista è di costruire una dieta intorno alla persona. Eh, vuol dire andare a considerare le sue caratteristiche fisiche, le sue abitudini, le sue patologie. Eh, sono sempre eh, convinto che comunque la dieta migliore del mondo, se non è seguita, è una dieta inutile. Quindi c'è bisogno di personalizzarla. Nel video sulla dieta perfetta davo delle indicazioni di massima basandomi sulla dieta mediterranea perché è la dieta che dal punto di vista divulgativo si presta più di altre al, um, ad essere generalista e valida un po' per tutti. Nonostante escano ogni tanto lavori che mettono a confronto vari tipi di diete io stesso ho fatto un video su 11 diete diverse un video che parla di 11 diete diverse e cerca di dare eh, indicazioni generali su queste 11 diete andando a vedere la letteratura eh, al momento non è possibile sapere effettivamente quale sia la dieta migliore in assoluto in fondo la questione è abbastanza semplice siamo persone diverse abbiamo quindi necessità diverse ad esempio se io lavoro come infermiere faccio i turni quindi faccio anche la notte devo organizzare la mia alimentazione considerando anche il turno di notte se faccio un lavoro che mi richiede di fare colloqui con il pubblico dalle 10 alle 16 salto il pranzo. Quindi dovrò, dovrò organizzare il, eh, la mia alimentazione di conseguenza. Non posso pensare di fermare il lavoro se non mi è possibile. Eh, allo stesso tempo uno che va in palestra dovrà avere un'alimentazione diversa da uno che va a correre. Uno che fa una vita da ufficio e mediamente sta bene è diverso da uno che fa la stessa vita d'ufficio, ma magari ha il diabete e l'ipertensione. Quindi, ecco, la situazione è questa: la dieta va personalizzata. È molto semplice. Il mio lavoro in definitiva consiste nell'inventare una dieta specifica per ogni persona che viene da me. Tutte le diete codificate con i vari nomi come low carb, chetogenica, mediterranea e discorrendo, costituiscono la base da cui parto per poi capire se la persona che ho davanti può avere, ad esempio, la pasta a pranzo oppure no, e sulle quali costruisco una personalizzazione su misura. Questo significa che le diete predefinite, le diete commerciali, vanno tutte gettate all'ortiche. Tornando alla domanda di Pitbull, significa che non posso fare una dieta low carb standard, non va bene? Eh, ammesso che esista una low carb standard, no, significa semplicemente che la definizione standard è ingabbiata in uno schema preciso e questo può essere una limitazione. Mettiamo caso che Pitbull voglia seguire una paleodieta, che è una low carb non chetogenica, o magari una dieta a zona. Il pregio di questa scelta è quello di seguire uno schema, quindi di avere una guida, poter scegliere con relativa facilità gli alimenti da portare a tavola e, e quelli da evitare. In particolare con una low carb tipo la paleo eh, abbiamo un aumento di consumo di carni bianche e pesce eh, prodotti derivati dagli animali frutta e verdura in abbondanza olio extravergine oliva poco o nulla pasta o pane e poco o nulla legumi ehm, c'è magari la necessità di qualche integratore ma a parte questo c'è qualcosa di sbagliato nel seguire questa dieta no non c'è nulla di sbagliato ehm, a meno che eh, le condizioni ambientali e fisiche di Pitbull non consentano questa dieta, ovviamente. Ovviamente non è obbligatorio seguire la dieta mediterranea, non è l'unico modo per rimanere in salute o evitare carenze, eh, però a seconda dello schema che abbiamo scelto potrebbero volerci delle modifiche. Ad esempio, il nostro commentatore Pitbull potrebbe essere uno sportivo, potrebbe andare a correre tutti i giorni. A quel punto una dieta come la paleodieta potrebbe essere carente di carboidrati, potrebbe non riuscire a sostenere lo sforzo fisico. A quel punto Pitbull sarebbe costretto a fare una modifica della dieta e aggiungere magari il riso che è un alimento concesso dalla paleodieta per la versione sportiva. Di contro una dieta mediterranea potrebbe non essere l'ideale per chi vuole specializzarsi per esempio nel bodybuilding Esistono molte soluzioni, anche chetogeniche, che permettono di gestire l'aumento di massa muscolare. Quindi perché forzare qualcosa di cui non si ha necessità? Perché magari non sfruttare una dieta già strutturata per soddisfare le nostre necessità in maniera semplice ed efficace? Torno quindi al concetto di dieta perfetta. Nel video relativo davo consigli generici e in pochi minuti ho scelto un'impostazione alimentare appunto il più generica e più sana possibile un po' per tutti le condizioni particolari però non sono l'eccezione sono lo standard è quindi importante considerarle tutte è impossibile farlo in un singolo video di pochi minuti il consiglio di una dieta completa è semplicemente quello che è più facile da dare senza avere contatto diretto con chi mi legge o chi mi ascolta L'efficacia o addirittura il cuore di ogni singola dieta sta nella personalizzazione. Quello che posso fare online è indicare una strada prudente. Per qualcosa di personalizzato ovviamente bisogna studiare caso per caso. Ed è quello che fa il nutrizionista col suo lavoro. Bene, questo è tutto. Sinceramente dubito che l'argomento sia finito, è probabile che ci torneremo su ancora in futuro. Però per il momento mi fermo qui. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al mio canale, e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!